Per la challenge di oggi useremo il set bowling dei gormiti e chi vincerà avrà una super sorpresa! Una sorpresa? Wow, a me piacciono le sorprese. Ma Giada scusami, ma, ma che challenge è? È, è giocare al bowling, prendo la palla e lancio contro i birilli. No, così è troppo facile. Alzati. Allora, mm. ti devi posizionare davanti ai okay. birilli. No, no, non così, dove sono io. Ah. Qui. Io ti girerò, farai tantissimi giri. Sì. Poi a un certo punto ti stoppi. Mm. Ti metti così, ti abbassi e tiri la palla. Inizia tu che non ci ho capito niente. Va bene? Va bene. Io però ti girerò. Vai. Va Pronti? Sì. 3, 2, 1, gira. Giusto? Giusto? Sì? Non troppo, però no, non tro vale così. Gira! Finché la produzione non mi stoppa, io vado avanti, ho oh, scherzo. Vai vai, Aiuto. vai, vai. Ok? Ok, aspetta, c'è la parte giusta, ok? Ok. <ride> Brava! Eh le, no! ne fatti cadere tre! Tre! Ok, sistemali che, io, sistemali che io mi preparo! Aspetta che mi gira la testa! Guardiamo Giada! Ok, allora, ho capito, è facilissimo comunque! Prendo la palla! Aspetta! Le, inizio a girare, va bene? No, io giro, ti giro! Aspetta, vero. Ok, vai! Vado! Gira! Ok! Ancora! Gira la testa! Gira, gira! Ok! Basta! Che... Ultimo! Fermati! Vai! vattene No! Giorni! Eh. Sono il solito pasticcione! Eh? Beh, forse è meglio che andiamo a sistemare il danno che hai fatto! Vai, vai che mi riposo un attimo io! Giorni! e Andrea, il nostro Gianni. fotografo! Ciao! ragazzi! Ciao Andrea! Ciao. Tutto bene? Sì, Tutto tu? bene Bene, ho una macchina fotografica quindi immagino che... Foto! Sì, sì, ho capito, foto ma, sì, ma chi inizia tra noi due? Mm, facciamo la conta gormitica Facciamo la conta gormitica? Io faccio l'arbitro Perfetto va bene. Fari Dispari Gormiti 3, 5 Dispari Inizi tu Johnny Quindi cosa devo fare? Devi fare le facce più buffe le posizioni più strane che ti vengono in mente Va bene Sei pronto? Ma mi guidi tu? Ti Un po' e okay. un po'? Sì, ti guido io, ti guido io Dai. Ok Iniziamo Sei pronto? Sono pronto, ma chi dà te. Questa era via per la prova! <ride> ok, Perché sei pronto? Sì, sono già pronto! Così questa mi piace, va bene! Vai Johnny! Eh, ma non vale, eri già spaventato dalla... Ma che faccio è questa? Ah, che hai questa avuto? è bella! Aspetta, aspetta Johnny, aspetta! Sembri che se stai cadendo da... Aspetta, da... aspetta. Da... Vabbè, giustamente! Eh. For, super forzuto! Bellissimo, bravo Johnny! Così va bene! Continua, Ti continua! Ti stai divertendo, vero però? che cosa c'è questa! Ma la faggia! Vai benissimo, non benissimo, stato. benissimo! Devo pensare, devo pensare! La forza politica! Bene così! Sei fortissimo, Johnny! Non più sorta ancora, non è che ce la puoi fare! Eh, vai, Johnny vai. è bravo, eh! Johnny è bravo, Johnny secondo me... Giada, aiutami quanto! Mi 60 ho fatto, secondi! Se non vi lo, vinci... lo so Andiamo eh. avanti? Sì! Fammi un po' più titano! è un titano non fa così titano ma com'è titano così? al martello eh sì sì, sì al martello sì. adesso un po' più carry on <ride> okay. scaduto bravo Johnny bravo bravo sei stato bravissimo vediamo cosa fai tu vediamo Giada a te non lo dico nemmeno un po' no, più no, titano no no eh beh, sono titano <ride> anzi poi lo prendo aspetta eh Tutto qua sei pronta? sì Via! Vai Giada, vai, ma cosa sei? Una ballerina! Sì, bravissima! <ride> un sacchettino bene, Giada, di bene, patate! Bene. Ginnasta, ginnasta, bravissima, bravissima! Adesso un po' più gormitica. Ecco. Bene così, bravissima. Fammi vedere bene, Titano. Bravo. Bra bra bra bravissima, titano. così va bene. Ok, ancora una. Alziamoci i piedi. Fammi!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 Grazie mille, grazie per a voi. Ci sono divertite un sacco. Anche noi, Anche noi. grazie. Ciao, Ciao.